Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con salvo5.0.tv. Chi vi parla è Salvo Mandarà e quello di oggi è il Mi Scappa la diretta di lunedì 15 giugno del eh, 2015. Sono in questo momento le ore 18 e 2 minuti. Allora, cari amiche e cari amici, come ho preannunciato con il tweet, ho cercato di essere un po' spiritoso, eh, vi ho detto ci collegheremo in diretta con tre italiani di ritorno dal Bilderberg e ho detto non è Lilli e nemmeno Mario. Ecco, ovviamente non ho Lilli Gruber, Lilli Labracanotto, Bidelberg Gruber e neanche Mario Mariuccio Monti per gli amici. Però ho tre italiani molto più onorevoli dei tre che abbiamo detto prima, anzi ne ho detti due a dire il vero, poi c'era pure Bernabé, Can, mi sembra, insomma c'erano in totale mi pare cinque italiani all'interno della riunione, ma ce n'erano anche alcuni all'esterno. A cercare di documentare quello che è successo. Sottolineo il cercare di documentare perché, come sapete, queste riunioni sono del tutto segrete, eh, ci sono dei controlli incredibili eh, per, non, per chi non li vive eh, di persona e insomma quindi eh, si documenta solamente che è difficile documentare però l'importante è esserci io quest'anno ho scelto di non esserci ma questo non vuol dire che non dia merito e onore a coloro che invece hanno scelto di andarci e allora cari amici siamo collegati solamente in audio naturalmente ma io vi mando in, in, in onda anche una foto eh, dei nostri chiamiamoli tre moschettieri oggi, eccoli qua, allora eh, Massimiliano eh, Gaetano, Alessandro Carluccio e Fabiuccio Maggiore benvenuti e grazie ciao, ciao a grazie. tutti quindi ah. non c'è neanche Rocca eh? tu dicevi poteva essere Rocca uno di noi no? e l'altro il quinto italiano a ah eh, no no non c'è neanche lui ovviamente non neanche lui. ecco allora eh, Massimiliano innanzitutto ti prego eh, di dirmi eh, la durata facciamo, stabiliamo un ordine cronologico cioè voi, voi quando siete partiti, arrivati e cosa avete notato di particolare tra questa edizione e le precedenti? In particolare magari parliamo dell'ultima, quella dell'anno scorso dove c'ero anch'io con voi, quella di Copenaghen. Perché già per telefono mi hai detto che quest'anno c'erano molte cose eh, diverse. Ecco, vuoi fare un, un quadro per chi non era lì con voi? Sì, sembra che quest'anno è stato il Bilderberg più blindato di sempre, a differenza dell'anno scorso che sembra che è stato quello più gentile, quando io parlo di gentile intendo i modi della polizia sono cambiati nettamente da Copenaghen all'Austria. Comunque siamo partiti subito dopo la gabbia, siamo andati nel pubblico della gabbia anche per stimolare Paragone, perché Carluccio ha proprio diciamo, avuto un dialogo finale con Paragone dicendo allora lo fai il suo servizio, sì o no? Lui... E la dicevo, vabbè, dai, se mi mandate buone, buone immagini lo faccio. E niente, siamo partiti praticamente a mezzanotte, siamo andati a farci una crepe fruttariana e poi siamo partiti io, eh, Alessandro Carluccio, Fabiuccio Maggiore e Paolo Bernini, il deputato portavoce 5 Stelle. Ecco, infatti ti dico, tu non lo puoi vedere perché sei al telefono, ma io sto mandando in onda proprio la foto dove siete insieme a Gianluigi Paragone negli studi della gabbia. Vai pure avanti. E niente, ovviamente essendo partiti intorno all'una, sono quattro ore e mezza da Milano, eh, noi avevamo il check-in anticipato nell'appartamento intorno alle sette, siamo arrivati proprio alle sette nella zona, diciamo, chiamiamola quasi zona rossa, perché l'albergo stava in cima a una collina, ma eh, tutto il suolo austriaco pubblico era stato interdetto alle auto per chilometri e chilometri, abbiamo dovuto allungare di mezz'ora per arrivare all'appartamento che era abbastanza vicino a linea d'aria, al, al Bilderberg, infatti, noi dal, dal nostro appartamento poi avremmo scalato la collina antistante per andare a fare le foto e i video al baggo del Bilderberg che stava su una collina di fianco. Arrivati alle 7 nella zona rossa, eh, la polizia, che abbiamo visto decine e decine di camionette sfrecciare alla massima velocità, oltre i limiti consentiti, una di queste camionette ci ha fermati. Pensavamo: vabbè immaginavamo che ci avrebbero rotto le palle, però ho detto ma, magari, magari pensato, potrebbe essere anche breve come controllo, invece è stato lunghissimo, ci hanno fatto tirare fuori tutte le valigie, ci hanno smontato la macchina, io ho ancora pezzi di macchina da rimontare e eh, soprattutto se la sono presa con Paolo Bernini, il quale poverino, povero deputato, è venuto con la, le, tutti i tesserini della Camera, ma loro li guardavano e facevano gesti tipo proprio c'è anche in un video dove dicono con questo qua noi lo lanciamo via, tipo ci poliamo il culo no? Col tuo tesserino e, e niente, non, pure a me Fabiuccio e Alessandro ci trattavano no? un po', però noi non è che ci siamo fatti intimidire, eh? noi stavamo fermi sulle nostre posizioni perché cosa avevamo da... Ecco, uh, eh, no. scusami eh, Massimiliano, mi viene in mente una cosa visto quello che tu hai detto fra l'altro ho guardato il video che avete girato in questi giorni complimenti, eh, adesso magari ne manderemo in onda qualche minuto, è un video che dura 21 minuti, quindi poi vi darò cari amici tutti i riferimenti per andarvelo a guardare direttamente eh, sul canale YouTube dove si trova, che comunque ve lo comincio a dire fin da ora, è quello di Alessandro Carluccio quindi ottimo video, ne, ripeto ne mandiamo qualche minuto, ma già in quel video eh, avete montato anche un pezzo di quello che ha detto il cantante Giovanotti, e lui l'ha detto chiaramente perché hanno trattato così Bernini, cioè non è che lui parlava di Bernini naturalmente, però diciamo che si può capire, perché Giovanotti ha detto in modo chiaro che i politici non contano un cazzo, e quindi è chiaro che anche nella mente dei, dei poliziotti, eh, che poi ho, ho notato una cosa strana, in Austria i poliziotti hanno il numero del servizio clienti della telefonia 3, 133, vabbè. Scusate, cosa che ho notato guardando il video del tutto insignificante. E quindi, insomma, hanno trattato male e quindi Paolo per dire vabbè, ma questo che viene a fare qua? non lo sai che non conti un cazzo. Ovviamente questa cosa la dico con tutto l'amore e l'affetto per Paolo Bernini, che è un amico, oltre a essere un nostro eh, fra virgolette, rappresentante alla Camera dei deputati. Va bene, vai pure avanti col racconto. Non so se vuoi anche passare la parola anche a Fabiuccio o ad Alessandro, vedi tu Fabiuccio e poi Alessandro. Va bene, va bene. Io... Ciao oh, salvo! Ciao Fabiuccio, ciao benvenuto sì. eh, Questa è stata la mia prima volta Non sono mai stato in un incontro a Bilderberg Ho voluto quest'anno toccare con le mie mani E vedere con i miei occhi quanto stava accadendo eh, Devo dire che sono sconcertato guarda, eh, Non credevo ai miei occhi Ci sono centinaia e centinaia di camionette Di polizia Perché cosa per un meeting riservato e privato Guarda è scioccante sembrava di stare in un film e invece era tutta realtà. realtà, ci hanno fermato, e questo è anche da sottolineare, in movimento, una volta in macchina, una volta a piedi, cioè non era un normale posto di blocco, ma era qualcosa di più, e, oltretutto non è che ci hanno fermato e poi dopo tre minuti siamo andati via, cioè, ci hanno fermato per anche per parecchi minuti, anche per circa un'ora se contiamo i, i fermi ricevuti, no? E questo è sconcertante. E ovviamente abbiamo provato a informare la, la, la gente, in qualche modo siamo riusciti ad informare, perché credo che anche se non siamo riusciti ad entrare dentro eh, l'hotel di lusso dove vi era il Bilderberg, abbiamo informato la gente perché abbiamo mostrato quanta eh, in qualche modo eh, eh, fosse appunto questa forza di polizia eh, dispiegata per questo meeting, quindi questo secondo me è anche un'informazione. Cioè è una informazione appunto negata, quindi abbiamo informato in qualche modo. Bene, senti, io eh, pensavo di fare una cosa, Vol vorrei eh, mandare in onda per chi si sta seguendo eh, i primi tre o quattro minuti eh, del video che avete fatto insieme, insomma, che, che poi ha girato e immagino montato Alessandro. E allora prima però di mostrare questi, mh, questi primi minuti del video, appunto, volevo chiedere ad Alessandro eh, che tipo di esperienza è stata quella di quest'anno a parte quello che già hanno detto Massimiliano e Fabiuccio potendo fare un confronto fra questa edizione e quella scorsa e avendo visto appunto le forze dell'ordine, la difficoltà questa volta per esempio da quello che ho capito non sei riuscito a fare una fotografia come hai fatto l'anno scorso alla, alla signora Monica Maggioni ecco eh, eh... Sì, quest'anno Salvo era blindatissimo. io ho provato anche ad intrupolarmi sono arrivato anche a pochi metri dall'hotel dall come si vede anche nel video sì. il problema è che questi si sono anche blindati loro stessi cioè oltre che la blindatura che c'era fuori loro sono auto blindati dentro l'albergo perché non è uscito nessuno io sono stato per tanti minuti lì a monitorare l'hotel eh, da ogni posizione, ma ti giuro non si vedeva nessuno, nessuno neanche fuori a prendere una boccata d'aria. Quindi questi cominciano già a preoccuparsi magari della vera informazione. Nel video vedrete infatti altri che provano ad informare vengono allontanati in maniera forte anche ho, da parte. Ho di visto, ho visto, sì, ho e visto. Cominciano a temere l'informazione libera e questo è il messaggio che deve arrivare. Perché noi qui non siamo venuti per combattere il Bilderberg, ma per informare. Perché se siamo il 51% della popolazione informata, le cose cambieranno. Fino a quando andiamo a Berlino a vedere la partita e non andiamo al Bilderberg, eh, mi sa che il 51% è lontano, caro Salvo. eh. eh sì. è... Bisogna eh... prendere coscienza che il futuro appartiene a noi e cominciamo. Non dobbiamo più. Delegare alla gente in maniera segreta il nostro futuro, tutto qua, il messaggio è anche quello di Giovanotti che dicevi prima, cioè basta queste cose segrete, vogliamo sapere di che cosa parlate, la trasparenza è, poi, diciamo, è il perno principale con il quale dobbiamo andare avanti va bene, io ti ringrazio sì, allora. salvo, salvo, sì. salvo, prima che mandi voglio dire solo una cosa che noi vogliamo informare sia il popolo ma soprattutto i PM dato che l'azione penale in Italia è obbligatoria e quindi i PM hanno l'obbligo di indagare questi italiani che vanno a Bilderm secondo la legge Anselmi che è molto chiara in proposito e in particolare mi rivolgo ai PM più, diciamo illuminati come Varone Woodcock, eh, Ruggero o Cosentino Certo, certo, certo. Eh, sono sono d'accordo con te eh, perché insomma eh, io oh, sono, sono convinto che queste persone, io no, non ho letto ultimamente la legge, l'ho letta un po' di mesi fa, non me la ricordo eh, in dettaglio, tu l'hai fatto più recentemente, però insomma eh, è, è veramente eh, incredibile il fatto che lasciamo perdere che da quello che tu mi hai spiegato la legge si applica a qualunque cittadino italiano ma a maggior ragione per un senatore della Repubblica eh, dovrebbe essere veramente motivo di ritiro immediato ecco del, eh, del, del, del titolo di senatore a vita eh, e invece, esatto no? eh... Eh, esiste la procedura per il ritiro della nomina e così come l'anno scorso abbiamo battuto perché Fico eh, interrogasse la Maggione quest'anno potremmo battere perché Mattarella avvì la procedura per il ritiro della nomina a senatore a vita per indegnità e reati sulla legge Anselmi a questo cosiddetto preside di una facoltà che non ha neanche una pubblicazione scientifica, l'unico preside al mondo per una pubblicazione scientifica. <ride> Eh sì, eh, quella diciamo che è la copertura dai, credo che questa sia una cosa che ormai hanno capito anche i muri, che quello della Bocconi è proprio una copertura giusto per, per dargli un titolo, che, che cosa gli possono dire? perché altrimenti il titolo veramente strameritato sul campo è quello di essere una persona della Goldman Sachs, oltre che della Trilaterale del Bilderberg eccetera allora io a questo punto non indugerei oltre ho il video qui pronto eh, ma andiamo, vediamo i primi 3-4 minuti così poi magari possiamo commentarlo brevemente ancora complimenti per il lavoro svolto soprattutto perché appunto ho capito da, sia perché me l'avete de detto chiaramente poi perché avendo visto il video si percepisce diciamo le condizioni ambientali non erano favorevoli ecco per usare un eufemismo comunque guardiamoli insieme poi cari amici per poterlo guardare integralmente vi rimando al canale youtube di Alessandro Carluccio lo trovate subito mettendo appunto il nome e il cognome Eccolo, allora, guardiamoci qualche minuto di questo video Austria Tels Buchen. Siamo nei pressi dell'Interalpen Hotel dove si è appena concluso il 63 meeting del club Bilderberg. Sono in compagnia di Max Gaetano e Fabiuccio Maggiore. Insieme in questi giorni siamo stati perquisiti, siamo stati fermati, siamo stati braccati, siamo stati segnalati. Abbiamo scalato le montagne, abbiamo superato i limiti. Ma tutto questo saranno le immagini a raccontarvelo. Ecco, qui si vede che siete in macchina e già si vede che ogni tre mezzi due sono furgoni della polizia. Ecco, qua è il punto in cui la pattuglia vi, vi segue e, e subito dopo vi ferma. Per la prima volta. La prima di una lunga serie, da quello che ho capito. Ecco, ma eh, qui il, il poliziotto si rendeva conto di essere filmato? A volte a volte no okay. ecco qui si vede Paolo Bernini Ma c'era freddo come, come dei criminali, però forse è una bella signori. I criminali sono quelli che stanno nell'albergo di là, mm. vero Paolo? Cioè, quindi si stava mettendo a posto il pompone. Eh. Non senti <ride> freddo? No. Sono le... le sette di mattina. hanno fermato per la seconda volta. Blocca oh, va parecchio, è stato un successo, quindi si stava eh? dice, superando il, il blocco. Ecco, blocco un attimo il video. Allora, qui si vede un pezzo in cui avevate la telecamera nascosta, ma eh, non è rischioso fare questo? Eh, certo, per questo lo facciamo. E comunque <ride> sai che Alessandro è un maestro in queste cose e per risponderti meglio alla tua domanda, appunto, ci sono i passaggi in cui non si accorgevano quando era Ale a fare queste cose, io... In realtà poi a un certo punto, durante il controllo più pesante, quello della macchina che mi mettevano nella mia macchina personale, mai dappertutto, mi sono incazzato e ho cominciato a filmarli proprio in faccia, no? E a un certo punto uno di loro, quello più incazzoso, mi fa We are not actors, no? Non siamo attori. Sì. Anche io non mi ricordo neanche bene cosa ho risposto perché ero incazzato. Io ho detto guarda, io sono un blogger, sto facendo il mio lavoro, cioè tu fai il tuo, io faccio il mio, e insomma, non mi rompere i coglioni. <ride> Hai fatto bene andiamo avanti con la visione del video. Ne guardiamo ancora un minuto, siamo già a 2 minuti e 54, arriviamo fino a 4, 4 e mezzo e poi, e poi appunto, chiunque può andare a vederlo sul, sul canale di, di Alessandro. Ecco, eh, qua c'è un'altra cosa interessante. Mi spiegate questo discorso della fotosegnaletica? Perché non è che l'ho capito molto bene. Guarda, ti faccio parlare Ali, l'ha ripresa lui il video, ed è una cosa veramente clamorosa. Eh. Praticamente ci siamo ritrovati al checkpoint per appunto barcare quella, quella porta e io praticamente, mentre avevo la telecamera nascosta, mi sono girato e mi sono ritrovato con le foto delle carte di identità appese all'interno dei gabbiotti. Erano pochissime le foto appese e quindi, quando ho riconosciuto la mia carta d'identità di appesa, è lì veramente poi ho dovuto prendere: ho preso la telecamera e ho filmato perché ho detto, cavolo, sono segnalata alla polizia austriaca senza aver commesso reati, perché? E questa è veramente una cosa. Eh, ma eh, scusami Alessandro, ma ti faccio una domanda: ma siete riusciti a capire perché, fra tutte le persone che si aggiravano comunque nei dintorni, proprio le vostre facce erano appese lì in bella mostra? Perché noi avevamo le telecamere, le altre persone invece magari lì erano solo per protestare. Io quanto ho capito, anche guardando le immagini accanto a quelle che erano appese nel gabbiotto, che erano altre carte di identità, erano altre persone che poi ho incontrato dopo che avevano le telecamere. Quindi chi aveva le telecamere, quindi voleva informare, era segnalato e appeso nel gabbiotto come un criminale. Oh, un reato, ho capito, libera. ho capito, quindi, ho, capito esatto, ho capito. forse in Austria i blogger in quel, primo, in quel primo controllo dove mi hanno ispezionato la macchina, forse esiste il reato di bloggeraggio in Austria? Adesso è chiaro, quindi vuol dire che eh, eh, chi detiene una, diciamo, uno strumento atto a informare viene eh, trattato come se detenesse un'arma atta ad offendere, perché alla fine cioè, se andavate lì con una pistola forse vi avrebbero segnalato allo stesso modo. Eh sì, credo proprio di sì, hai detto la cosa giusta, ma infatti la nostra telecamera a volte fa più male di una pistola, no? Va bene, grazie, no, perché io siccome purtroppo immagino in quelle condizioni, insomma, l'immagine è un po' sfocata, però il tuo viso e quello di Massimiliano, sebbene sfocato, si riconosce abbastanza bene, insomma, quindi... Ecco, e poi eh... c'è anche la patente di Fabiuccio che però essendo la foto più piccola non si riconosce ma sta sopra esattamente. Ah, sopra, sì, no. sì, sì, sì, sì, in effetti si riconosce il cappello, ecco, <ride> si riconosce il cappello perché mi pare che anche in quella foto ci avesse il cappello. no, se no, no. no no Salvo, quelli erano i capelli ah quelli, ah quelli erano i capelli, vabbè è, è talmente irriconoscibile la foto perché è veramente molto lontano mentre insomma eh, Alessandro e Max con la barba insomma in qualche modo sono riconoscibili anche se la qualità delle foto e delle immagini purtroppo non è, non è eccezionale ok andiamo avanti ancora un minutino di video dai Ecco, poi il poliziotto si mette davanti proprio a fare da schermo per evitare che tu potessi inquadrare. Ecco, qui arriva una troupe televisiva e anche loro vengono allontanati in malo modo. Va bene, allora, cari amiche e cari amici che ci stanno seguendo, vi ripeto ancora una volta, trovate questo video, in modo da poterlo guardare integralmente, sul canale YouTube di Alessandro Carluccio. Lo trovate immediatamente, andate nella barra di ricerca di YouTube Alessandro Carluccio, lo trovate, è ovviamente l'ultimo video caricato, quindi potete guardarlo integralmente. Ah, io avrei un'ultima domanda. Nel video si vede chiaramente che voi incontrate, eh, incontrate il giornalista della Sette, e questa volta, se ho capito bene, anche lui era dotato di una telecamera e microfono. Hanno fatto delle riprese loro? Sì, sono venuti il penultimo giorno, cioè no, l'ultimo giorno del bitmech, che era il sabato, il giorno in cui c'era anche la manifestazione nel comune grosso, più vicino all'interno di in hotel, cioè il comune di Terps, davanti al municipio del comune di Terps. E sì, stavolta Gianluigi Paragoni ha mandato un giornalista e due cameraman, ti, ti volevo anche aggiungere che mh, in realtà è venuto, lui ha fatto in tempo a fare qualche ripresa però non si è fatto tutti i tre giorni come me e gli altri ragazzi e poi approfitto anche per fare i complimenti a Bernini che nonostante avesse un appuntamento in Italia con un PM perché sa che lui salva un sacco di animali e deve sempre avere a che fare con i PM è stato con noi finché ha potuto, comunque è, ha vissuto il pieno, i controlli e tutto quanto Invece devo dirti la verità e non posso negarlo che Sibilia e Cominardi sono venuti quando tutto era chiuso, tant'è vero che c'è una foto che pubblica Siviglia, lui si fa il selfie davanti all'interno dell'hotel senza polizia quando tutte le foto che abbiamo fatto noi, soprattutto le foto che ha fatto Fabio e Alessandro, cioè, tu vedi che come minimo davanti all'hotel ci stavano sempre tra i 10 e i 15 poliziotti, quindi... Cioè, mh, onore, a, onore a Bernini, e non capiamo perché Sibiglia venga qua quando tutto è finito, non so, non so cosa aggiungere. L'importante è che te ne parli, l'importante è che te ne parli. No, bene? ma infatti, eh, allora, sì, diciamo che, che eh, sono d'accordo con Alessandro, cioè diciamo che ha un valore, cioè se lui poi pubblica la foto, eh, con, considerando che lui ha tante persone che lo seguono, e comunque pubblica la foto dicendo sono stato al Bidelberg, eccetera, almeno... Tra tutti quelli che lo seguono ci sono delle persone che non sanno neanche cosa sia il Bidelberg, così almeno magari hanno la curiosità di andare a informarsi. Certo, eh, spendere 3-4 giorni di seguito come avete fatto voi e come ha fatto Paolo Bernini eh, sicuramente è una cosa che eh, aggiunge valore, anche se però devo dire onestamente ragazzi, spero adesso di non farvi arrabbiare, eh, io infatti quest'anno eh, qualcuno me l'aveva proposto, c'è stata anche un'amica che era in contatto con non mi ricordo chi di voi, dai salvo andiamo eccetera, tanto è vicino andiamo in macchina. Io ho detto Ma scusa un attimo, ma alla fine ci facciamo mettere in una gabbia per polli, che vi ricordate com'era l'anno scorso a Copenaghen eh, andiamo lì, non possiamo purtroppo vedere niente, eh? tanto vale parlarne da fuori. Eh, però questa è la mia opinione personale come ho detto anche nell'incipit di questo mi scappa la diretta onore a voi che ci siete andati comunque avete cercato di informare avete sensibilizzato la gente sull'argomento anche se poi però per come è strutturata la cosa ovviamente non si sa assolutamente nulla di quello che succede Ecco, ma chissà se Lilly Gruber adesso eh, ne parlerà magari stasera nel suo otto e mezzo, che ne dite? Eh, magari se, se riuscissi a parlare con la Lilly Gruber Ecco, quella sarebbe una cosa da fare, andare a braccare a Lili Gruber e dire «Ma scusa, giornalista, di cosa parlate lì dentro?» E sì. anche il tuo amico Gianluigi, no? Faccio ogni tanto vi ritwittate a vicenda, chiedigli «Ma parlerai della collega Gruber, della tua stesso canale televisivo?» Ma guarda, ah, eh, io ti, po ti posso ah, dire… Ma ah, dai. Allora ti, ti posso dire una cosa, io eh, lo sai che non faccio mai l'avvocato difensore, tantomeno di Gianluigi che si riesce a difendere bene da solo, però ricordo che l'anno scorso, proprio eh, in occasione del Bidelberg di, Cop di Copenaghen, io ho avuto due collegamenti telefonici con Gianluigi eh, che si trovava alla, alla sua trasmissione radiofonica su Radio 105, e mi ricordo proprio che parlammo proprio del fatto che la Gruber, la Gruber e la Maggioni perché ovviamente parlavamo dell'edizione dell'anno scorso quindi Monica Maggioni partecipasse e lui non fu, non fu affatto tenero nei confronti della Maggioni quindi non credo che abbia difficoltà eh, a parlare anche della Gruber certo eh, mentre la Maggioni è una collega che lavora alla Rai eh, collega di Paragone, dico non mia eh eh, invece la Gruber è una collega, sempre di Paragone, che lavora proprio nella stessa rete televisiva, quindi magari avrà qualche, eh, come si può dire, qualche gentilezza in più, perché sai, fra colleghi che lavorano per la stessa rete, magari chi lo sa. Comunque, eh, beh, oh, mi sa che è caduta la linea telefonica, proviamo a richiamarli. Scusatemi, ci stiamo provando a rimetterci in collegamento con Massimiliano, Alessandro e Fadiuccio. Web. Informazione... No, ecco, in questo momento purtroppo non sono, non sono raggiungibili. Va bene, comunque insomma, infatti volevo capire eh, se loro hanno parlato con il giornalista della 7 eh, eh, per sapere insomma eh, che quante immagini hanno ripreso anche loro proprio con la troupe della 7 e quindi eh, insomma eh, che speranze ci sono che facciano anche loro un servizio insomma, su quello che è successo ma eh, ripeto sta di fatto che comunque sono sempre tutte immagini dall'esterno attraverso una Uh, un controllo uh, come avete visto uh, enorme che quindi non permette assolutamente di, di, di, di, di far filtrare nulla di quello che succede se non ci fossero diciamo le mezze cartucce come giovanotti che poi vanno fuori e raccontano quelle cose non sapremmo assolutamente nulla di quello che succede là dentro vabbè è chiaro che poi ne vediamo i risultati perché poi quando scoppiano le bombe vi ricordate piazza fontana quando succedono i colpi di Stato, eccetera, comunque poi vediamo gli effetti ecco, di queste riunioni, anche se la mia convinzione è che queste riunioni Bilderberg, queste almeno quelle pubblicizzate, quelle fatte eh, così addirittura con il sito internet ufficiale, eccetera, secondo me ecco, in quelle riunioni non viene deciso nulla di serio. Lì danno il contentino alle mezze sciacquette eh, che vanno così per prendersi, per passare questi giorni interessanti, come direbbe Giovanotti. Ecco. Poi le cose veramente importanti, secondo me, vengono decise altrove e in altri momenti. Ecco, ecco, i ragazzi mi stanno richiamando. Un attimino. Eccoli, siete di nuovo collegati, ragazzi, è caduta la linea. Eh, eh, volevo, volevo chiedervi ancora, eh, quindi il, il giornalista della Sette, eh, hanno ripreso molte immagini, cioè eh, a questo punto faranno sicuramente un servizio, no? Sicuro, hanno speso un giornalista più due operatori, non penso che li mandino. no, Che dite voi? Ok, quindi qualcosina farà. Salvo il problema è il taglio che daranno all'incontro, all perché comunque la gabbia, cioè, speriamo che poi eh, riesca comunque un messaggio importante per eh, quelle, quelle persone che seguono appunto, il, seguiranno eh, mercoledì appunto il programma. Va bene, staremo a vedere, ma eh, che fate? Voi andate anche questo mercoledì? Io sì, e loro sono in partenza per i rispettivi paesi, quindi. No, sì. no, no, no, salvo, io sono stanchissimo, mal di testa e forse ho anche la febbre. Mi è fatto bene non venire <ride> no ma io ti giuro non è che l'ho fatto per non stancarmi, eh, l'ho spiegato perché non l'ho fatto, non lo so se la scelta è corretta magari l'anno prossimo eh, ci ritorno, chi lo sa eh, la, come ho detto prima mentre purtroppo la telefonata era caduta ho detto, se non fosse per le mezze cartucce come Giovanotti non sapremmo assolutamente nulla di quello che succede lì dentro, anzi, poi mi sono corretto, ho aggiunto, in effetti sapremmo perché poi vediamo indirettamente quello che succede, perché quando scoppia la bomba a Piazza Fontana, quando succede un colpo di Stato in, in, in Grecia, in Italia, o quando succedono altre cose strane, capiamo che questi sono i frutti di quello che viene deciso in questo tipo di riunioni, anche se la mia convinzione, ma ovviamente non ho le prove per dire che è così, è solo la mia convinzione personale, in queste riunioni qua, quelle pubblicizzate, quelle dove ci sono le persone che vanno a protestare, dove partecipano le mezze cartucce come Lilly Gruber, Monti, eccetera, secondo me lì non decidono nulla di importante. Le decisioni veramente importanti le prendono in riunioni veramente a porte chiuse, dove saranno 4-5 persone, in un luogo veramente segreto, dove noi non sappiamo neanche che c'è quella riunione. Ecco, questa è la mia convinzione personale. Ma ripeto, sì. chi lo sa? Sicuramente tu sei arrivato all'occhio proprio dalla piramide, sicuramente però questi fanno parte forse del gradino sotto l'occhio e quindi comunque accessibile a noi comuni mortali. No, no, no ma non era questo che volevo dire, Alessandro, io non sono arrivato da nessuna parte, eh, no, eh, no, non era questo quello che volevo dire. No. No, quello... Io la tua so... analisi eh, sì, è giusta, cioè perché sono d'accordo con quello che hai detto, cioè ci sono persone 4-5 non 150. Che poi danno magari le direttive a questi 150 che abbiamo incontrato in questi giorni. Eh sì, io, io penso che sia così, eh, e che anzi, io penso che queste manifestazioni qui, dove c'è addirittura il sito ufficiale che dice la location, la lista di tutti gli invitati, eccetera, serva proprio per dire, vedete, noi siamo trasparenti, e in più come specchietto per le allodole, per far incazzare un po' di gente e per farla sfogare. Eh, però mh, questa è la mia convinzione, però ripeto, tanto non saremo né io né tu purtroppo a, a far cambiare le cose. Ragazzi, io vi ringrazio, vi faccio ancora i complimenti eh, per, per, il, per il lavoro che avete fatto. Volevo aggiungere solo una cosa sulla regola di Chattanaus che la Maggioni ha tirato fuori in commissione quando è stata audita da, non so quale commissione, la commissione RAI, no? Immagino, sì, certo, la... certo, la commissione di vigilanza RAI, eh. sì. Siccome io vengo dalla giurisprudenza, ti posso dire che questa regola di Chattanaus è a livello legale come la, è esattamente la regola di Topolino e Pippo. Non ha nessun valore legale, non può essere tirata fuori davanti a una commissione parlamentare che ha gli stessi poteri, che eh, ha poteri analoghi a quelli di, una, di un giudice. Certo. E quindi ehm, non possiamo certo uh, lasciargliela passare così, cioè se questi personaggi voi li incontrate e vi dicono che c'è la regola di Chatham House vi potete benissimo dire che non ha nessun valore legale questa regola e che comunque stanno violando la legge Anselmi in ogni caso. Volevo poi solo aggiungere, ehm, per, volevo dirti solo che forse avete ragione voi su Sibiglia che importa che se ne parli, magari ti sono rimasto mai l'anno scorso quando è venuto come quest'anno poche ore, è tornato e eh, ha mandato un articolo a Doc di Grillo dove diceva che non c'erano italiani e c'era solo lui e invece siamo rimasti un pane un po' giusto l'anno scorso, no? Sì, no, questo me lo ricordo, eh, anch'io all'epoca ci rimasi molto male, eh, poi lui si scusò personalmente con me dicendo sì, è vero, eccetera, vabbè, ma eh, sono, diciamo, eh, errori, errori che si fanno e che bah, possiamo anche perdonare. Comunque eh, diamo invece onore a, a voi tre e, e a, a Paolo Bernini. E, e anche a questo punto scusa ma anche ai giornalisti che, della Gabbia insomma che anche se anche loro sono rivenuti l'ultimo giorno però se adesso montano comunque un bel servizio e, e quindi documentano la cosa per i 500, 600 mila un milione non so quanti siano gli ascoltatori della Gabbia comunque sicuramente è qualcosa di positivo ragazzi certo. buon rientro no. Sì, no, sono gli autori poi che faranno, non è il giornalista dal materiale, poi gli autori faranno il tutto. Ovviamente, vabbè, questo come, come, sempre, questo come sempre. È per questo che esistono i canali liberi come questo e come tanti altri, eh, dove invece l'autore è lo stesso di chi fa le immagini, di chi fa i servizi, di chi fa tutto, ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli. Ovviamente non siamo e non saremo mai professionali, però siamo liberi, ecco, questo è quello di cui sicuramente eh, nessuno, ecco, nessuno può smentire questa, questa nostra affermazione. Va bene, ragazzi, buon viaggio, buon rientro, grazie per questo no, servizio salve. che avete fatto. Ciao, no, grazie. Ciao ragazzi, grazie a te. ciao, grazie, buon rientro, state bene, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. ciao. Va bene, va bene, cari amici. Beh, eh, io mi sentivo in dovere ecco, di fare questa, eh, questa documentazione, diciamo, anche se, eh, come dicono eh, le persone colte, ex post, che significa, insomma, dopo che le cose sono finite. Ecco, eh, però ritengo che, che fosse, eh, diciamo, mio dovere farlo, eh, proprio perché comunque è giusto accendere una luce su queste cose, anche se... Ho espresso la mia opinione su quanto questa riunione specifica sia importante ecco, rispetto a, alle vere riunioni segretissime dove vanno magari tre o quattro persone, non 80 o 60, non so quante fossero queste qua di questi giorni. Va bene, vediamo. Frank Castle dice: Paragone ne parla una volta l'anno senza dire cosa decidono, che sono criminali e sempre con ospiti che ridicol ridicolizzano eh, la gente, non capisce se non ne parli sempre, sono d'accordo con Frank Castle, eh, poi sempre lui dice non è il sito Bilderberg è fatto da un privato per informare le società segrete non hanno siti, ma eh, su questo non sono d'accordo, eh? mi pare che sia proprio Bidelberg.org, qualcosa del genere, dove c'è proprio la lista degli invitati, però guarda non insisto perché eh, potrei, potresti anche aver ragione, poi Gabri di Gaia dice salvo neanche una parola sul filotto dei 5 Stelle, boh, ehm, che cos'è il filotto dei 5 Stelle, Gabri? Puoi scrivere più chiaramente. Non, fra l'altro, non conosco questa parola, non so che cosa voglia dire. Non lo so, cos'è sinonimo di fregatura, boh, non lo so. Eh, ah, eh, naggia, questa, questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda che non ho fatto in diretta, eh, va bene, eh, eh, gliela chiederò uh, Ubermest. cioè, se, se i ragazzi, quindi Fabiuccio. Guardate, io adesso li richiamo, perché è troppo importante questa domanda, e ringrazio Ubermesk per avermela fatta, quindi li richiamo immediatamente. Ecco qua, vediamo se, vediamo se riusciamo. Alvo, sì, siamo ancora in diretta perché in chat mi hanno fatto una domanda eh, diretta a voi che non potevo non farvi. Allora, mi chiedono, chiedi ai ragazzi se aderiranno alla manifestazione del 20 giugno, Wave of Action Italy. Sapete, sapete cos'è? Sì, sì, ce n'è una a Taranto, io sono in Puglia e sto cercando appunto di raggiungere quanto prima la Puglia per recarmi a Taranto. O forse a Lecce, adesso devo capire dove delle due andare, perché io sono in mezzo, insomma. Io ci andrò, io ci andrò. Oh, fantastico, grazie. Allora senti, se ti prenoti, se mi mandi una mail all'indirizzo redazione chiocciolasalvo5.0.tv, se tu riesci a fare un collegamento con Hangout, ti mando il link, così potrai documentare quello che succede a Lecce o, non mi ricordo più, l'altra sede che hai detto. Va bene, cerco di... Vabbè, appena rientro io domani già ti faccio sapere qualcosa, però okay. prima di domani non rientro. No, no, no, colpo. ma c'è tempo. E, e, e in ogni caso, anche se non riuscissi a collegarti in video, eh, mi raccomando, fai qualche foto e pubblica su Twitter e Facebook con il tag Wave of Action Italy. Così poi eh, Mason Massie James farà un video che raccoglierà tutte le foto, immagini fisse e video eh, di, di questa giornata davanti alle sedi della Banca d'Italia eh, in giro per l'Italia. E ci collegheremo, anche, ci collegheremo anche con i nostri amici americani eh, in giro per il mondo perché è una giornata mondiale, eh, appunto, eh, gli americani saranno davanti alle sedi della Federal Reserve eh, e così via, gli inglesi davanti alla Bank of England eccetera eccetera, quindi è una manifestazione importante importante. Allora chiedi anche supporto mediatico di Alessandro Raffa, dell'amico Raffa che sicuramente darà una mano. Eh guarda io gliel'ho chiesto però non ho capito se avevo intenzione di aderire, magari chiediglielo anche tu. Va bene, ti passo lo Stesso discorso per un medico quando... Ritorno a casa controllo e vedo dove posso appunto partecipare e manifestare. Bene, Dai, bene, è molto importante, è molto importante anche perché tu, caro Fabiuccio, con la competenza che hai sul tema delle banche centrali e della sovranità monetaria, eccetera, eh, potrai eh, fare un lavoro eccellente nel, nel far sapere a tutte le persone che passeranno per caso da lì e che ovviamente non sanno niente, eh, potrai appunto spiegare bene perché stiamo facendo questa protesta, la truffa monetaria e tutte queste cose che ovviamente non devo, non devo spiegare perché perché tu le potresti spiegare a tutti noi. Quindi è importante che ci sia anche tu Fabiuccio e ti ringrazio. Sì, grazie a te Salvo. Va bene. Ragazzi, allora ecco, sono molto contento, scusate se vi ho richiamato, ma come vedete questa domanda era troppo ah. importante per non, per non farvela direttamente. Buona continuazione. Per motivi ambientali spero che Alessandro la vada a Lecce e non a Taranto a fare la manifestazione. Sì, sì, ci vado, ci vado. No, no. Va mi bene, bacio, andrò, va bene, perfetto ragazzi, grazie ancora, buona giornata ciao, e buon vabbè. viaggio. Ciao ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ok, ecco, io ringrazio Ubermesk per la sua domanda, sempre puntuale, eh, come sapete questa qui è proprio una redazione, eh, una redazione multipla e quindi tutti voi con, con i vostri commenti molto spesso, non è la prima volta questa, che mi suggerite delle domande o delle azioni eh, molto interessanti, molto utili allora frank dice non ti fanno avvicinare per non riprendere i partecipanti non lo scrivono certamente in un sito ufficiale non c'è scritto di chi è il sito va bene ok eh, Gabri di gai dice nemmeno io prima come dicono sul blog sito, significa che hanno preso i cinque comuni in ballottaggio ah, hanno preso ah, ok sì sì in effetti ho saputo oggi io mi trovavo a torino eh, sono andato a incontrare i miei amici eh, di Biohealth uno dei partner di Salvo 5.0 e mi hanno detto appunto che eh, al ballottaggio a Venaria Reale, che è appunto in provincia di Torino, eh, è stato eletto un sindaco del Movimento 5 Stelle. Io faccio veramente tanti auguri e un applauso a questi cinque nuovi sindaci, quindi credo che tra questi cinque, l'altro che era già stato eletto al primo turno e i dieci o undici delle elezioni precedenti, insomma ormai siamo credo a quasi una ventina di sindaci 5 Stelle. A questo punto le speranze eh, di avere un comune con, una, con i certificati di credito comunali e una moneta complementare sovrana comunale, le speranze aumentano perché finora purtroppo. Da tutti i comuni eh, che ho interpellato, finora ho avuto solo tante belle eh, disponibilità, ci siamo incontrati con tanti di loro, sì, sì, interessante, lo facciamo, lo facciamo, ma finora non ho visto niente. Capisco che i tempi della politica sono lunghi, però siccome la gente muore di fame, la gente si suicida, la gente ha problemi, Bene, secondo me i sindaci dovrebbero dare priorità a queste cose e magari mandare a fanculo qualche volta il prefetto o qualcun altro che li convoca e, e, e li tiene impegnati. ecco, Perché purtroppo sappiamo bene che i sindaci hanno veramente tante ingombenze, tantissime cose da fare e questo è veramente un grosso problema perché poi non rimane loro il tempo necessario per fare le cose veramente utili. Allora, vediamo cosa dice Luigi Pastorello. Il super vertice dell'occhio è una triade di 1. Famiglie aschenazite che possiedono le banche centrali, in primis lo scudo rosso, il Rothschild, Warburg, Schiffing, Rockefeller, eccetera. 2. Famiglie dinastiche monarchiche, cioè Windsor, eh, Hansoller, Asburgo, Borbone, eccetera. 3. Il vertice ultimo superiore, cioè il Vaticano, con la supremazia religiosa, Intellettuale ed economico-finanziaria dei Gesuiti, vera intelligenza della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che è una continuazione dell'Impero Romano d'Occidente che prosegue sotto mentite spoglie di religione. Bene, ecco, gli risponde Ubermes dicendo: perfetto, queste sono pillole, pillole di, sarge, di saggezza che il nostro amico Luigi Pastorello ci dispensa e io lo ringrazio per questo. A proposito, che amici, preparatevi perché. Spero presto, con Luigi abbiamo intenzione di fare una trasmissione in cui parliamo dei cavalieri dell'Apocalisse. Credetemi, sarà una trasmissione da non perdere, perché Luigi Pastorello è veramente una persona molto, molto informata, come avete visto proprio dal, dal, dal messaggio che ho appena letto. Bene, allora, poi cos'è che c'è? Allora, Massimo Damassa dice, anche in Sardegna Porto Torres è a 5 stelle, chiama Maleddu. Guarda, eh, Maleddu l'ho sentito ieri, ho sentito Paolo Maleddu proprio ieri, eh, sono molto contento per lui perché ha avuto ospite per un po' di giorni eh, Rossella Fidanza eh, che eh, lo sta aiutando eh, per uscire dai guai perché purtroppo lui aveva una situazione veramente molto difficile con le banche criminali e insomma grazie all'aiuto di Rossella Paolo adesso sta per cominciare. Vi chiedo scusa, per attivare tutta una pratica per cercare di liberarsi, diciamo, da questo cappio al collo costituito dalle banche criminali. Ecco, quindi eh, l'ho già sentito recentemente, vabbè, non lo chiamerò per poi lui non abita a Porto Torres, ma ad Oristano. Ecco, Paolo Maleddu abita a Oristano, che è un po' lontano da Porto Torres. Va bene, va bene, va bene. Allora, cari amici, a questo punto io direi che eh, vi saluto eh, eh, vi ringrazio molto per la vostra partecipazione. Eh, allora, San Cauriti mi dice: Salvo, ci sono novità sull'aggiornamento? Sull denuncia una banca con l'ispettore? Mm, sì, allora l'ispettore sta aspettando di avere l'autorizzazione dai superiori perché. Per poter apparire in divisa è necessario essere autorizzati in modo puntuale, eh, non so se dal questore, comunque insomma dai superiori, ecco. quindi sono in attesa che lui venga autorizzato e poi eh, faccia il video. Questo è l'aggiornamento, non ho ulteriori aggiornamenti. Va bene, allora cari amici, io vi saluto, vi ricordo, vi ricordo che alle 19, cioè fra eh, poco meno di 15 minuti, andrà in onda eh, la diciottesima puntata di... Cos'è il denaro di Daniele Pace Quindi mi raccomando non andate via Rimanete qui collegati con Salvo 5.0 Perché fra pochissimo ripartiamo con un'altra diretta Con un'altra puntata di Cos'è il denaro con Daniele Pace Da non perdere, puntata molto interessante cari amici eh, Aspettate che adesso vi dico, anche, eh, vi dico anche il titolo Lo potete vedere anche all'interno della pagina Prossimi appuntamenti, ecco il titolo di oggi è compagnia olandese delle indie orientali compagnia olandese delle indie orientali quindi cari amici mi raccomando eh, rimanete qui ad ascoltare questa nuova puntata di cos'è il denaro con daniele pace e allora per il momento è tutto un abbraccio a tutti voi grazie mille ci vediamo naturalmente a parte appunto cos'è il denaro fra poco ci vediamo poi con il mi scappa alla diretta di domani grazie un abbraccio a tutti voi e a presto